La scorsa volta ci eravamo lasciati qua, dove praticamente c'erano tutte queste stanze. E tutte queste stanze praticamente nascondono dei segreti. Io ho continuato questo ponte e mi sono collegato a questa stanza qui. E adesso andiamo a vedere che cos'è. Allora, ho paura ad aprire. Ok, perfetto. Entro. Ok, allora praticamente c'è un video come le scorse volte. Ma che diavolo. Certo, raga, che questi video sono sempre inquietantissimi, se posso dirla mia. E qua, ovviamente, c'è un'altra porta. Entriamoci. Ok, questa è una stanza gialla e non c'è nessun video Però vedo che c'è un ascensore Raga, ma cosa sta succedendo? Do dove sono? Cos'è questo sto posto? Ma non si vede niente Ok, aspetta, questo mi sembra un Iron Golem Il che è indice del fatto che siamo effettivamente in un villaggio di Minecraft Io ho paura di camminare perché non so che cosa posso ritrovarmi davanti a me Oh mio Dio! Oh mio... No! Scappa! No no no no No no questo è purple Raga mi sta uccidendo Raga no no no no No no no Ho mezzo cuore Raga ho mezzo cuore Raga Raga Questa è una casa Una casa È una casa No no no No no no no no no No no no, no. Via Raga via dai, dai muri Perché questo qua ci ammazza Questo è purple Vedete ancora qua Io ho ancora blindness Ho ancora blindness Per 11 secondi Per carità divina Vai via Per carità perché. Ok Ti prego via Via Non voglio vederti Adesso direi di Vedere un attimo cosa c'è in questa casa Vabbè c'è una sella Non c'è molto Forse però Ok te Almeno questa armatura So che non è molto So che non ci protegge Tanto Ma almeno è qualcosa Raga è stato terrorizzante Che caspita di fine ha fatto Io direi di uscire in modo molto cauto Da qui e vedere un attimo che cosa Scusate un attimo Ma che Ma ma ma ma Ma raga ma che cavolo è sta roba Io mi voglio assicurare che si veda tutto ma che cosa è successo qua? Che cosa sono questi buchi, raga? Dove sta. No no no, no, no, no, non è normale. Tutto ciò non. Tutto ciò è. È super inquietante. Io non so nemmeno cosa dire. È inquietantissimo. Non è normale. Raga, tipo, questo mondo, secondo me, è tipo malato. Vedete? Poi lì è tutta colpa, peraltro, secondo me, dei Rainbow Friends. Che l'hanno maledetto, praticamente. Inoltre, ci sono pure i mob qua. Raga, cosa sono queste linee nel pavimento che tipo continuano? Guardate anche, qua, guardate anche qua, guardate, guardate, continuano, ma è assurda sta cosa, e da qua sotto si elevano questi mega pillar che vanno fino in cielo senza motivo E poi inoltre, che, perché questo mondo è così tanto infestato da questi Rainbow Friends che peraltro sono potentissimi? E hanno un sacco di vita. Se vedete 444, vedete quella roba dove c'è scritto purple sopra. Io ho due cuori, no? no, no, no, via, via, via. Ok, ovviamente dovete aiutarmi voi nei commenti per capire... Fate. oh mio Dio, sono anche morto, raga. Sto qua mi ha ucciso. Allora, scrivetemi voi nei commenti, per favore, delle teorie su che cosa può essere successo qua. Iscrivetemi che cosa dovrei fare per indagare meglio questo posto, perché c'è bisogno. Lasciate like, iscrivetevi al canale, per favore, perché così almeno vedrete anche prossimi aggiornamenti di questo mondo maledetto ci vediamo al prossimo video ciao